questo dipinto ha proprio la capacità di portare anche te in questa realtà. Oggi andremo a guardare come si osserva un'opera d'arte e lo faremo attraverso gli occhi di qualcuno che ha zero competenze e background in studi artistici ma che ha la grande capacità di osservare le cose per come stanno. Quindi non sarò io ma avremo un grandissimo ospite. Andremo a fare queste esperienze insieme proprio per dimostrarti quanto non serva nessun background, non serva niente di particolare per osservare e godersi un'opera d'arte e guadagnarne una certa soddisfazione. Abbiamo sfidato la quarantena, abbiamo sfidato la legge, abbiamo sfidato tutto, ma ci tenevo troppo ad avere quest'ospite qua questa sera. Mi sono anche vestito bene, ho rubato la giacca al conte e non vedo l'ora di introdurre l'ospite. Uè conte a chi? Arciduca, eh? Lasciatemi solo dire una parola su chi sono io, io sono Emanuele Fortunati e studio le relazioni che ci sono tra arte, creatività, subconscio e spiritualità. Quello che faccio è aiutare le persone a fruire delle opere d'arte e usare il potere dell'arte per liberarsi da stress, da emozioni tossiche e per creare degli strumenti di crescita personale che le aiutino appunto con la crescita interiore. Ma basta parlare di me, è il momento di introdurre l'ospite di questa sera, non vedo l'ora di presentarla, il suo nome è Amelie Cristina, facciamo un grande applauso! Benvenuta! Benvenuta Melì! ti preoccupare, sei un po' timida? Sì. Non ti preoccupare. Vuoi dare un saluto alle persone a casa? Ah, bene, bene. Vedo che hai i tuoi pennelli, te li porti con sì. te. Quindi sei un artista? Sì. E che cos'è secondo te un artista? Ma ecco è la prima cosa che ti viene in mente. Uno che mi piace molto dipingere cose inventate, Ancora sto facendo uno, ancora che lo devo che pintare un po', e, e ancora non so cosa è un, bene. Ti, un un arte. Ti, bene, e ti piace tanto dipingere? Sì. E anche disegnare? Molto. Sì, mi piace molto. Bene. E io so che sei anche molto brava, infatti ho portato qua una selezione dei tuoi lavori. Facciamo vedere, questo l'hai fatto tu? Sì. E cos'è? È, è la mia mamma. Che, che l'ha pintato io di colorini, che ho fatto con, con alcuni colori, ho messo prima un po' di acqua per, i, per dove volevo mettere il colore e dopo io ne ho messo il colore e si è spandito? Brava. Poi aspetta eh, che ne abbiamo anche altri. Ah, questo è molto bello. Qua hai, abbiamo usato solo due colori, hai usato solo pochi colori. Sì. Ti piace così a volte utilizzare meno colori? Sì. E anche l'ho fatto con la mia sorella, Zoe. Ah, dipinge anche con tua sorella? Che abbiamo fatto ha, e ha fatto questo. Ah. Si vede così, mm -hmm. che questo è il Montserrat, o questo non so, adesso non mi ricordo, e questa è la terra, o questa. Ah, quindi questo è il Montserrat, diciamo, è il monte che si vede davanti alla nostra sì, terrazza. Sì. Ah, adesso mi ricordo. Poi vedo che hai fatto anche, ah, anche questo. Sì, sì, questo è il bello perché uh, un giorno avevo fatto uno che, che avevo meschiato colori e avevo messo um, colori differenti, li avevo meschiati però hanno fatto questi colori. Qua ho fatto un po' anche di splash Ho capito, hai proprio dato sfogo alla tua creatività. Sì, e anche ho messo acqua. Ah, ah, ah. E da dove ti è venuta l'idea di fare un disegno così? Non so, prima ho fatto come alcune linee di colori e così. E dopo ho messo acqua, si è spandito e ho fatto questi punti di ho colore. Ho capito. E ce l'ha un titolo, questo quadro? Punti di colori inventati. Bene, bene. Vorrei far vedere... Eh, ne abbiamo tanti, eh, perché è bravissima, ma mi piacerebbe andare all'ultimo, che questo è uno degli ultimi che hai fatto. È vero? Sì. Questo l'ho fatto con forme che, che il Papa ha di, di forme che si può fare come così. Questo si chiama il couberou. Ah! E questo ha un titolo, questo lavoro? Si chiama... E' il Kugberuk più cool. Wow, che titolo. E un'ultima domanda. Se potessi cambiare qualcosa di questo quadro, cosa cambieresti? Un po' questo sole che mi è salito un po' torto. Lo potrei mettere meglio. Ho oh, capito, ho capito. Grazie mille Amélie. Ora che abbiamo introdotto Amélie, quello che faremo insieme è andare ad analizzare un'opera d'arte. Faremo un'analisi molto base, molto semplice, ma grazie ad Amélie impareremo qualcosa di nuovo su un quadro, su un'opera d'arte, ci divertiremo e noterete anche com'è estremamente facile questa cosa, perché è vero che Amélie è una grande artista e ha un futuro davanti che è potentissimo, però è anche vero che non ha mai studiato arte ancora, quindi non ha le basi, la conoscenza, soprattutto di osservare l'arte. Per cui possiamo fare questo esercizio molto semplicemente insieme, vedrete com'è anche divertente. Ci trasferiamo ora al dipinto se hai guardato i video precedenti già lo conosci se no ti consiglio di guardarli sempre su youtube o anche sul gruppo facebook come osservare l'arte per conoscere se stessi siamo qua con Amélie per fare un'analisi di questo dipinto innanzitutto Amélie che cosa ne pensi ti piace non ti piace mi piace come la faccia che è come di lato come volando il pelo come se è volando il pelo sono i capelli, eh, perché sì. dovete sapere che Amelie parla quattro lingue, ogni tanto si confonde. Comunque il pelo sono i capelli dice che quindi ti sembra che volino quasi. Sì, perché quelle linee sono come che volano, come così. Wow, e come ti fa sentire guardare questo dipinto? Che sta come così correndo. Bene. Che sta come abbracciandosi, correndo. E a te ti fa sentire qualcosa dentro nel coração? Mi fa sentire che è per bello che sono giocando con i miei amici nella scuola. Ah, vedete, Amelie già ha fatto un collegamento bellissimo tra la libertà che per lei esprime questo dipinto. Sembra quasi un ragazzo con i capelli al vento, e quello che viene in mente a lei, ovvero quando lei gioca a scuola con i suoi amici. Questo è proprio il potere dell'arte, quello di portarti da un'altra parte. Amelie è stata immediatamente trasferita a scuola con i suoi amici. Poi, siccome siamo in un periodo di quarantena. Ti mancano anche i tuoi amici, è vero? Eh? Sì. Ora questa è la prima impressione, Amélie è già andata oltre, è già riuscita ad arrivare a un collegamento più personale. Ora faremo un lavoro di una breve propria analisi quasi tecnica. Amélie, secondo te il lavoro questa quest'opera d'arte è grande o piccola? Grande. Ok. E ci sono tanti colori o pochi? Due o tre. Bene. E... Ehm... Osservando quest'opera, dimmi due o tre cose che noti. Una hai già detto i capelli al vento, poi sì. che cos'altro noti? Che, che la testa è così di lato. E perché secondo te è così di lato? Magari perché sta guardando qualcosa in là, qualcun. arte più cool. Ok, e noti qualcos'altro, un'altra cosa che noti? Uno che i bracci sono così come se si stia abbracciando. E perché secondo te si sta abbracciando? Magari perché c'è freddo. Può essere che è freddo perché sì. se c'è il vento tra i capelli magari c'è vento sì. allora è così a freddo. Sì. E allora potrebbe essere... Non ti sembra una persona che magari sta guardando in giro dall'altra parte, sta freddo e c'è il vento? Magari sta cercando qualcuno? Sì. Chi pensi che sta cercando? Qualcuno dei suoi amici. Ah! Vuoi aggiungere altro a me lì? Ti viene in mente altro guardandolo? che okay, anche i belli sono come di puncia. E perché wow. secondo te sono così? Magari perché la corrente un po' li sta levantando. Ah, ok, ok. Avendo guardato da sotto il dipinto, vedete? L'analisi è molto semplice. Si parte dalle cose visuali come sono i capelli, quali, ci sono, quali sono i colori, come sono le braccia, quello che si nota e si iniziano a fare delle ipotesi, proprio come ha fatto Melì. i capelli sono al vento, la persona sta guardando qualcos'altro dietro, si, si tiene le braccia così perché magari ha freddo e se si vuole fare un passo ulteriore si può immaginare, inventare quello che secondo voi la persona sta guardando quello che, che la persona sta provando, perché ha i capelli così al vento. Ed ecco che si può creare proprio una storia intorno, questo famoso mondo parallelo di cui parlavamo all'inizio. Ora Melia, adesso che abbiamo capito che questa persona eh, sta guardando indietro, sta cercando dei suoi amici, che fa un po' freddo perché c'è il vento, che ha tutti i capelli al vento, sì. guardando di nuovo questo dipinto, conoscendo tutte queste cose, come ti fa sentire? Bene. Bene? Sì. Bene, mi fa piacere, amore. E Vedete come si può poi collegarci anche alle emozioni, o a quello che si prova, si può proprio seguire la storia anche a livello emozionale, ma senza andare oltre ci fermiamo qua, perché comunque l'esperienza è molto soddisfacente, almeno io mi sto divertendo, tu ti stai divertendo, lì? Molto. <ride> è divertente guardare i quadri sì. così, vero? E inventarsi che chissà cosa c'è dietro. Sì. Cerchiamo di finire il tutto cercando di dare un titolo a questo quadro, Sapendo le cose che adesso sai, del vento, del freddo, di che sta guardando così, che titolo daresti a questo quadro? E dillo agli amici a casa. Mm. Io credo che seria il titolo come se sta, come volando trovando gli amici. Volando trovando gli amici. Wow, che titolo, anche secondo me è quel titolo. Veramente grande, brava Melì. E con questo è tutto. Che cosa abbiamo fatto, Amelie? Secondo te che cosa abbiamo fatto? Qua abbiamo studiato un'arte. Ah, abbiamo studiato un'arte. Ci siamo divertiti, questo già l'abbiamo detto. Sì. Abbiamo imparato qualcosa? Sì, che io prima non sapevo studiare l'arte e adesso già so. Oh, mi fa piacere. Un altro 5, Amelie. Prima di salutarci, brevemente, un piccolo recap di quello che abbiamo visto. Abbiamo visto... Quanto è potente l'arte in termini di portarti in un altro mondo, un mondo dove sei tu a inventarlo, dove sei tu attivo a creare la storia, puoi andare in profondità quanto vuoi a creare la storia, ti puoi collegare a livello emozionale, puoi inventare cosa c'è dietro a un personaggio, cosa sta guardando, noi ci siamo fermati al fatto che sta cercando un amico, ci potevamo inventare perché questo amico ancora non è arrivato, perché fa freddo, perché la persona è nuda, ci siamo voluti fermare così a un livello molto semplice, ma si può andare avanti all'infinito e se avrai il coraggio di lasciarti andare a livello di intuizione, immaginazione, farti prendere dalle emozioni, sono sicuro che potrai passare un momento stupendo come abbiamo passato noi con Amelie. Se ti è piaciuto il video, fai un like, iscriviti al canale, quindi fai un subscribe e ci vediamo al prossimo video. Mi dispiace, non ci sarà più Melì. ho un ospite speciale, può venire solo una volta, ma magari la inviteremo ancora. Che dici Amelie, ti piacerebbe tornare un'altra volta? Sì, sì, sì, Va sì. Va bene, sì. allora mandiamo un saluto. A presto, ciao!